L'isola che conoscevi un tempo è sotto sopra, benvenuti al capitolo 3, con nuovi luoghi da esplorare e nuovissimi modi di vivere Fortnite come mai prima d'ora. Ottieni PE PA Pass Battaglia anche fuori dalla battaglia reale. Gioca a modo tuo per salire di livello e sbloccare costumi del pass battaglia, tra cui Spider-Man. Ci sono anche nuove funzionalità. Puoi spostarti velocemente e schivare il fuoco nemico scivolando... ...e oscillando. Puoi allestire accampamenti dove tu e la tua squadra potrete curarvi e conservare gli oggetti. Infine, nuove armi e oggetti per ottenere la vittoria reale e guadagnare il prestigio definitivo. La corona della vittoria. Continua a vincere e avrai la corona. Oltre a queste funzionalità, L'isola è tutta nuova. Scopri il santuario, la casa nascosta dei sette. Esplora insieme a Spider-Man il Daily Bugle e con esso anche tanti altri luoghi. E con le nuove condizioni meteo dell'isola, tutto può succedere. In aggiunta alle novità del gioco, scopri il Pass Battaglia Capitolo 3 Stagione 1 con Spider-Man, Fondazione e altri nuovi arrivi. Che cosa aspetti? Tuffati nel capitolo 3 ed esplora la nuova isola perché non sai mai cosa puoi trovare.